ci faccio di nuovo qui in video beh intanto per Ricordarvi l'appuntamento di domani, dove staremo insieme, parleremo ancora di musica, parleremo di vinili perché so che vi piacciono tanto, ma parleremo anche di copertine di vinili, sì. Non le classiche copertine, cioè quelle che hanno fatto la storia. In realtà domani volevo parlarvi di alcune copertine che sono state disegnate da fumettisti eh, famosi e meno famosi, perché cercando eh, insomma delle notizie, delle informazioni sui fumetti, ho scoperto che alcuni di loro, alcuni disegnatori avevano realizzato anche anche delle copertine dei vinili di cantautori italiani e stranieri. E così sono andata alla ricerca nell'archivio e ho trovato, ho iniziato a trovarne qualcuna perché insomma ci metto un bel po', ho trovato sicuramente questo di Miguel Bosé, Milano-Madrid, tra l'altro un album bellissimo, ma è una copertina che già si riconosce da chi può essere stata realizzata, ovvero da Ender Warhol, e eh sì, eh, vedete, c'è anche qua la, praticamente la sua firma. Poi sono andata invece nel cantautorato italiano, e ho trovato questi due album di Roberto Vecchioni, ovvero Hollywood e questo qua Monte Cristo, che tra l'altro è un doppio, quindi, anzi, potete vedere, ve lo apro tutto, praticamente tutto quello che è questa questo bellissimo album che è stato realizzato da Pazienza, da Andrea Pazienza, tra l'altro un fumettista che non c'è più. Allora pensavo di raccontare anche un po' questi, questi artisti eh, che hanno eh, così messo a disposizione la loro opera, eh, la loro arte per eh, disegnare anche eh, dei vinili, copertine di vinili, quindi arte e musica, eh, fumetto e musica. E poi mentre cercavo alcuni dischi, ho trovato questo molto molto particolare che è sempre di Roberto Vecchioni ma praticamente la copertina è un uh, il gioco dell'Oca dove eh, insomma all'inizio eh, davanti e anche all'interno c'è scritto praticamente cosa devi fare cioè come devi utilizzare e allora ve lo, ve lo, ve lo leggo perché dice con un solo dado bisogna tirare, ma i sattori e Conte li devi evitare, perché salti un turno, finisci in prigione, perciò vada bene di fare attenzione. Dal 16, dal 16 guarda ad avere pazienza, si torna da capo, si va alla partenza, ma peggio se capiti sul 25 e stai fermo purtroppo tre turni. Comunque, il 20 e il 31 ti fa raccontare ti fa raddoppiare, scusate, è talmente vecchio che non riesco a leggere, si cali sul 10, puoi ancora tirare, così sul 34 e sul 19, correndo a occuparne caselle più nuove. Bisogna arrivare sul 42, non uno di più, non 4, non 2, se superi il limite e corri più avanti, rifai marcia indietro i punti restanti bello, bello, vi piace, quindi magari domani eh, giochiamo anche un po' al gioco dell'oca, in questo album tra l'altro c'era la, eh, la bellissima canzone, pagando si intende, canzone degli effetti sbagliati, e poi a me piaceva anche molto Velasquez, quindi si parlava anche di viaggi, quindi è perfetto, per cui vi aspetto domani con la musica, con i vinili, con i fumetti, insomma ci mettiamo dentro di tutto e di più, come sempre alle 9.30, ciao!